e sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal regime forfettario 2023 chi ha i requisiti per beneficiare delle novità della legge di bilancio si passa poi al bonus assunzione 2023 a quali categorie si applica l'esonero contributivo e ancora bonus 200 euro pagamento inps non ricevuto istruzioni sulla domanda di riesame e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'imu 2022 saldo in scadenza il 16 dicembre appuntamento con la seconda rata in chiusura una parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina curata dal corriere.it partiamo subito dal regime forfettario 2023 chi ha i requisiti per beneficiare delle novità della legge di bilancio il quesito apre l'articolo di rosi delia si va verso un regime forfettario con le novità contenute nel disegno di legge bilancio 2023 ma sono poche le partite che hanno i requisiti per beneficiare delle modifiche il nuovo regime forfettario in arrivo dal 2023 rappresenta insieme alla flat tax incrementale e alla detassazione dei premi di produttività le tre tasse piatte citate da meloni durante la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge bilancio sulle impianto della manovra si attende ancora il via libera definitivo che dovrà arrivare con il termine dei lavori parlamentari ma la revisione del regime forfettario è una delle novità maggiormente al centro dell'attenzione rappresenta una delle misure chiave del pacchetto fiscale se però si guarda al numero delle partite IVA potenzialmente beneficiarie l'agevolazione risulta abbastanza ridotta in termini di platea una platea potenziale che appare ristretta così come quella dei dipendenti che accedono alla detassazione dei bonus aziendali e anche se è difficile stimarla quella di chi potrà beneficiare dell'aliquota unica sugli incrementi di reddito. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e proseguiamo con il bonus assunzione 2023 a quali categorie si applica l'esonero contributivo il disegno di legge di bilancio 2023 prevede anche il prossimo anno diversi bonus assunzione vengono prorogati gli esoneri contributivi per incentivare l'assunzione di giovani under 36 donne percettori di reddito di cittadinanza imprenditori agricoli con meno di eh, 40 anni Vediamo che per quanto riguarda il 2023 saranno previsti diversi bonus assunzioni. Confermati anche per il prossimo anno gli esoneri contributivi per incentivare la creazione di nuovi rapporti di lavoro. Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede una proroga al prossimo anno delle misure già in vigore. Viene riproposto lo sgravio contributivo per favorire l'assunzione di giovani under 36, donne e percettori del reddito di cittadinanza. A questo si aggiunge anche l'esonero per giovani imprenditori agricoli che avviano una nuova attività rimanendo in tema di bonus bonus 200 euro pagamento inps non ricevuto con le istruzioni sulla domanda di riesame l'articolo è di Rosi delia chi ha chiesto il bonus 200 euro ma non ha ricevuto il pagamento dall'inps può verificare le motivazioni del rifiuto e procedere con la domanda di riesame allegando i documenti richiesti ci sono 90 giorni per procedere e, e i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo che eh, riguarda le istruzioni del messaggio IMSS. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022 saldo in scadenza il 16 dicembre appuntamento con la seconda rata da cerchiare in rosso sul calendario la scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo IMU 2022 fa il punto Anna Maria D'Andrea nell'articolo in vista dell'appuntamento con la seconda rata i termini da ricordare, le esenzioni e le novità sono appunto all'interno del testo che contiene una panoramica sulle istruzioni. Per i dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo e proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa in tema economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sulla nuova previdenza pensione opzione donna cosa cambia ancora via dal lavoro a 60 anni a 58 se mamme e poi i numeri del giorno 23 riguarda l'italia primo paese del lusso a livello mondiale con 23 aziende che sono nella top 100 e poi 11,8% riguarda l'inflazione stabile a più 11,8% a novembre sul carrello della spesa rincari del 12,8%. Un altro articolo riguarda gli obiettivi del PNRR con il governo che vuole rivedere tempi e costi e le 6 missioni dell'Italia con i timori dell'UE e poi l'articolo che vi segnaliamo di Federico Fubini riguarda il caro prezzo e si intitola La superinflazione è davvero finita? I primi segnali di raffreddamento dei prezzi. L'articolo contiene un'analisi sui primi segni che fanno ben sperare